La vita di un imprenditore rurale è piena di incognite. Per uno sviluppo sicuro deve proteggere il raccolto, gli animali e le piante con assicurazioni e fondi di mutualizzazione, compensare le perdite economiche in caso di avversità, integrare il reddito quando cala. Per farlo può ricorrere ai fondi europei con la misura 17 del Programma di sviluppo rurale nazionale. Informati su psrn.it Programma di sviluppo rurale nazionale Seminiamo il futuro delle zone rurali.